oggi è il 19 novembre 1985 Ginevra primo incontro Reagan-Gorpaciov 1917 nasce Indira Gandhi 1969 manifestazione a Milano un agente è la prima vittima degli anni di piombo. Commenta il fatto del giorno Don Antonio Rizzolo, direttore di Famiglia Cristiana. Oggi ricordiamo la morte di un celebre compositore, Franz Schubert, a soli 31 anni.